Che cos'è la cervicalgia e come possiamo superarla in modo efficace e veloce? Ciao da Giovanni Garavello, faccio il chiropratico e l'osteopata da più di vent'anni, che cos'è la cervicalgia? Molti sanno in teoria che cos'è la cervicalgia, ma in pratica che cos'è? È una restrizione di mobilità dei muscoli eh, che ci sono qua vicino al collo e alle volte anche combinata con dei movimenti sbagliati delle vertebre in alcuni casi facendo le radiografie poi si evince che purtroppo troviamo anche delle ernie o delle protrusioni discali ma come possiamo superarla velocemente? ci sono tre metodi molto efficaci e veloci il primo è l'utilizzo di farmaci o FANS e qui sotto trovi anche quelli che trovo più efficaci e più veloci, però attenzione perché ti fanno passare il dolore, ma eh, poi alla fine il problema resta. Qui sotto trovi anche dei link con dei prodotti naturali, lì li eh, prendi via bocca oppure ti prendi le pomate che, in descrizione, che metto in descrizione e lì troverai un sollievo quasi immediato. Però, mentre fai i farmaci, un metodo molto efficace è, sono i bagni di caldo e freddo. Quindi ci metti del caldo e del freddo, del caldo e del freddo. Terzo metodo molto efficace da fare assieme ai primi due è utilizzare il from roller. Che cos'è il from roller? È un tubo di gomma, e qui sotto trovi il link in descrizione su che cos'è. E lì eh, con questo from roller Te lo rulli proprio sui punti delle, della parte cervicale che senti più dolorosi. Probabilmente in alcuni punti del corpo troverai dei trigger point. Che cosa sono i trigger point? Sono dei nodetti e lì te li autosciogli, poi auto scioglierti, scioglierti con le mani, e poi, ovviamente, dopo questo pr primo momento di, diciamo, di il sollievo del, del dolore ti suggerisco di andare da un ottimo chiropratico eh, per eh, trattare e andare a fondo del problema. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace al eh, canale, iscriviti al mio canale oppure qui sotto trovi il mio numero di telefono. Un caro saluto da giù ai prossimi video.